Eh, la partita importante è il risultato perché intanto abbiamo messo in cascina tre punti ma dal punto di vista del gioco la squadra ancora non mi è piaciuta anche se c'è molto caldo Alessio è nel ritardo, questa cosa Lombardo, Ferranti, anche Francesco, ancora deve capire bene, deve capire bene le relazioni nel, nel redondo, nella fase di possesso, però abbiamo tanta qualità e abbiamo tanti marci di miglioramento, ma ritengo che con una squadra senza offendere nessuno, diciamo dal punto di vista eh, della diciamo, fase difensiva abbastanza modesta non si poteva fare di più la squadra molto fisica però che non è che pressava molto alto che non è che chiudeva bene le diagonali abbiamo peccato un po' e abbiamo rischiato perché se loro vanno, sono andati al tiro libero fatto, se avessero fatto il tiro libero saremmo andati sicuramente eh, in confusione perché conosco i ragazzi eravamo mai anche sono sicuro che l'avremmo non solo per forse per la forse l'avremmo persa Devo dire che comunque abbiamo portato a casa i Tre Punti, sono contento per questo, ripeto, errori in fase di non possesso che non dovremmo fare per l'esperienza e la qualità dei giocatori che abbiamo. Condizione atletica ancora da, da, da ultimare perché eh, anche se oggi era una giornata infernale, insomma, 70%, di, 70 di umidità, eh, 35 gradi, insomma, è chiedere tanto a chiunque però ripeto, prendiamo di buono solo i tre punti per il resto dobbiamo lavorare e parecchio per quanto riguarda il campionato noi come nome credo che non ci possiamo nascondere perché abbiamo una storia dietro e quindi dovremmo partire sempre per essere nelle prime 4-5 però non si può dire perché c'è il Camarina una squadra storica L'Olimpia di Siracusa l'anno scorso secondo me era una bella squadra, non so quest'anno se si sono andati i ragazzi che avevano, eh, la squadra che allena l'Ancelona Andasso, l'Imbro Siracusa Siracusa c'è 5 in Bromeraco, insomma il Promelini, ce ne sono parecchie di squadre che secondo me possono fare bene. Noi non ci nascondiamo, dico che con i ragazzi che abbiamo possiamo centrare i primi 3-4 posti, però non si può dire niente, quindi il nostro obiettivo è fare bene, valorizzare i ragazzi, però ripeto, ci proveremo ad arrivare tra le prime 4-5 del campione. Saluto tantissimo gli ascoltatori di Saltino TV, un carissimo abbraccio a tutti i miei ragazzi perché alla fine poi al di là dei, dei rimproveri e delle urla che, che gli faccio, comunque hanno meritato, hanno meritato anche loro sicuramente diciamo così, tre punti, perché hanno messo l'anima, questo è importante.